Esatto, perché stiamo parlando di revenge porn e quindi di una forma che è molto particolare, una forma che potremmo definire appunto di violenza digitale, anche se stando ai dati che ho raccolto è un tipo di violenza che rischia anche di sfociare in una violenza, potremmo definirla offline, quindi più fisica. Questa sia una violenza psicologica, ma anche poi a violenze anche molto più, potremmo definire, concrete se vogliamo, giusto? Allora, io intanto vi presento lui, Revenge Porn, che è la monografia eh, che è uscita alla fine di gennaio per Giuffre Francis Lefebvre e che ho scritto l'estate scorsa. Mm, perché l'estate scorsa? Perché dal mese di agosto del 2019 Finalmente il revenge porn è diventato un reato autonomo, quindi oggi trova una sua collocazione indipendente all'interno del codice penale e lo hanno inserito in un punto, in una pagina non casuale.